Grazie Presidente, naturalmente condividiamo il, la buona intenzione di questa mozione nel contenuto, come ha detto anche lo stesso consigliere De Priamo, è stata superata da uh, deliberazioni della stessa Assemblea che sono andate in esonero della COSAP e uh, da altre mozioni e altre um, delibere che approderanno in Aula. Oggi ce n'era una appunto molto importante all'attenzione dell'Associazione di categoria ma anche dei cittadini perché alla fine deve essere un unico diciamo obiettivo quello di salvare le attività produttive e dare lavoro a, a, a tutti quelli che eh, orbitano intorno a questa eh, dimensione eh, naturalmente appunto avendo superato questi contenuti nel contenuto di questa mozione ci asterremo però eh, ripeto mh, ne apprezziamo eh, le buone intenzioni eh, nell'attesa di fare di più. Per quanto diceva il consigliere De Priamo, eh, diciamo, probabilmente il consigliere De Priamo non ha, eh, ha attenzionato bene eh, i contenuti dei decreti legge che in qualche modo intervengono nella, eh, non nella durata delle OSP ma piuttosto nella durata delle deroghe, nel, nei termini della domanda di presentazione e nella... Ehm, Esenzione eh, del pagamento, che sono tutte eh, tutele e cautele che ha voluto mettere il governo e sulle quali il comune diciamo poco può fare. Il comune di Roma ha aggiunto risorse a quanto previsto, ricordo, per il 2020 per i mercati rionali. Eh, rispetto a quanto aveva previsto il governo, quindi il Comune di Roma una piccola parte con fondi propri l'ha anche fatta, Ecco, noi confidiamo che con l'aiuto di tutte le forze di maggioranza d'opposizione opposizione anche al governo si riesca a andare oltre quella proroga che Teniamo anche noi, insufficiente fino al 31 marzo, perché è chiaro che fino ad ottobre la situazione rimarrà quella che è e ci sarà bisogno di andare almeno fino a ottobre 2021, sia con eh, la durata delle deroghe che con la durata delle, delle concessioni, come ha già fatto il Comune di Roma come primo comune italiano e come unico comune italiano che ha avuto questa tutela. Quindi non nel merito ci asterremo su questa mozione e auspichiamo però un più attento contributo anche a livello di governo eh, alla categoria delle attività produttive e ricettive. Grazie.